Ho trovato chi farà il lavoro per noi. Bene. Tutto sta andando come previsto. La celebre collana di diamanti dà il valore di oltre un milione di euro. Un milione di euro! Fammi vedere. Risalente all'età vittoriana, sarà in città in occasione dell'inaugurazione del nuovo museo cittadino. Sti cazzi Salto in luogo e va bene se a cavallo. Ma voi che cosa ci fate qui? Il tempo dei giochi è finito è ora di fare sul serio. Oh, ma che fai?